torta all'italiana ingredienti per il pan di spagna 125 g di zucchero 150 di farina 5 uova una bustina di vanillina montiamo le uova e lo zucchero alla massima velocità Nel frattempo setacciamo la farina su una carta da forno insieme alla vanillina. Successivamente procediamo ad imburrare e ad infarinare la teglia Se utilizziamo una teglia come questa, a cerniera, possiamo imburrare e moderarlo con della carta da forno Altrimenti se utilizziamo una teglia classica dovremo imburrare e infarinare tutto il fondo e i bordi della teglia Facciamo cadere la farina in eccesso insieme alla farina già setacciata quando zucchero e uova saranno montate a spuma compatta controlliamo la consistenza dopodiché possiamo procedere ad incorporare la farina setacciata mettiamo la planetaria in prima velocità lentissima e facciamo cadere la farina a pioggia in alternativa possiamo incorporare la farina alle uova montate lavorando con una spatola ma sempre aggiungendo la farina poco per volta non dobbiamo lavorare a lungo con la frusta della planetaria per evitare di smontare la massa infatti finiamo di incorporare la farina alla massa con una spatola dopodiché versiamo il composto nella nostra teglia è importante non lavorare a lungo il pan di spagna in fase di incorporazione di farina per evitare di smontarlo A questo punto inforniamo a 180 gradi per 25 minuti circa è importante non aprire mai il forno durante la cottura ingredienti per la crema pasticcera 700 ml di latte intero, 5 tuorli più un uovo intero, 225 g di zucchero, 60 g di maizena, una bustina di vanillina, la scorza di un limone Versiamo il latte in una casseruola insieme alla scorza di limone E portiamo ad ebollizione lentamente in una mezza sfera invece versiamo l'uovo intero e i tuorli, lo zucchero, la maizena e la vanillina o se preferiamo la bacca di una vaniglia fresca. Aggiungiamo un mestolino o due di latte per stemperare meglio le uova e mescoliamo stemperando le uova maniera veloce. Quando il latte sarà giunto ad ebollizione lo versiamo nella mezza sfera continuando a mescolare i cuori con lo zucchero e stemperiamo il composto con il latte. È importante rimuovere la patina che si forma sul fondo della casseruola per evitare che la crema si possa attaccare una volta che riportiamo il tutto sul fuoco questo punto riaccendiamo a fiamma dolce e mescoliamo in continuazione pulendo sempre i bordi e cercando di non far attaccare la crema sul fondo della casseruola in pochi minuti continuando sempre a rimestare noteremo che la crema si addenserà in maniera abbastanza rapida è importante una volta raggiunto un punto di densità soddisfacente non far bollire a lungo la crema quando si usa la maizena perché è un amido che facilmente si denatura con il calore. A questo punto possiamo portare la crema fuori dal fuoco. Adesso possiamo togliere la crema dalla casseruola mettendola in un vassoio o contenitore ampio dove la crema possa raffreddarsi rapidamente quando è quasi fredda la possiamo coprire con della pellicola per evitare che si formi una crosta superficiale. Ingredienti per la farcitura, crema pasticcera, 250 ml di panna fresca più 250 ml di panna vegetale, una vaschetta di fragole frullate, fragole, more, mirtilli e pan di spagna. Iniziamo montando la panna fresca. Quando sarà semi-montata aggiungiamo la vanillina e successivamente iniziamo a versare la panna vegetale a filo in modo tale che renderà la nostra panna montata più stabile alle temperature ed eviterà quel fastidioso effetto di sgocciolamento della panna Conserviamo la panna montata in frigo fino all'occorrenza. Nel frattempo procediamo ad affettare il nostro pan di spagna. Lo affetteremo in tre dischi. Precedentemente abbiamo frullato una vaschettina di fragole con qualche goccia di succo di limone e un cucchiaio di zucchero. Il frullato deve essere anche filtrato in modo tale da avere un succo di fragole molto liquido e non grumoso che andremo ad utilizzare come bagna ovviamente possiamo rendere questa bagna anche leggermente alcolica con aggiunta di liquori o distillati come ad esempio al kermes o maraschino Aiutandovi con un pennello, un cucchiaio o un piccolo biberon come questo possiamo distribuire la nostra bagna su tutto il disco del pan di spagna e poi con una spatola o un coltello a sega la possiamo distribuire ulteriormente meglio. A questo punto passiamo a farcire con la crema pasticcera. Dobbiamo cercare il giusto quantitativo di crema da stendere perché non fuoriesca troppo bordi una volta che andiamo a sovrapporre gli altri strati, spatoliamo la crema, laddove ce ne sia bisogno aggiungiamo dell'altra crema per rendere lo strato uniforme. Una volta completato questo lavoro, sovrapponiamo il disco successivo e procediamo esattamente nello stesso modo con la bagna e successivamente con la stesura della crema pasticcera laddove vogliamo possiamo arricchire dopo aver steso la crema pasticcera la nostra torta con delle gocce di cioccolato dei frutti di bosco spezzettati o delle fragole spezzettate o anche con della granella di nocciole a seconda del tipo di torta che noi andiamo a realizzare. In questo caso ho preferito lasciare la semplice crema al limone. Eseguiamo lo stesso procedimento anche per il secondo strato e andiamo a ricoprire con l'ultimo strato. Bisognerà fare attenzione a bagnarlo strato perché essendo quello con la crosta superficiale mantiene sempre una consistenza un po' più asciutta, quindi dovremo bagnarlo un po' di più e aiutandoci con un pennello cercare di far assorbire il più possibile la bagna. In questo caso la difficoltà è data dal fatto che il frullato di fragole è leggermente pastoso, denso, e quindi eh, si fa un po' fatica a farlo assorbire, però aiutandoci con un pennello possiamo sopperire a questo problema. A questo punto, con il frullato di fragole rimasto, aggiungendo del tortagel e un ulteriore cucchiaio di zucchero, e mixando con un mixer ad immersione, otterremo... Una glassa specchio o meglio nota come gelatina di fragole. Una volta mixato il composto lo metteremo in microonde fino all'ebollizione. In alternativa possiamo portare ad ebollizione su un fornello in un piccolo pentolino il composto che terremo poi da parte fino alla successiva operazione. A questo punto invece iniziamo a fare una corona con la crema pasticcera sulla sommità della nostra torta che servirà a trattenere la gelatina calda quando andremo a versarla sulla torta per evitare che goccioli esternamente sui bordi mescoliamo la gelatina ora calda per renderla più fluida e andiamo a versare a specchio al centro della nostra torta Raffreddandosi, rapprenderà e avremo un bel effetto lucido. Procediamo alla decorazione con la panna, che andiamo a mettere nel sac à poche. E decoriamo i bordi della torta a piacimento, con le forme desiderate. Cerchiamo sempre di essere molto celeri in questa operazione, perché il calore del palmo della mano tende a far smontare la panna, che deve essere mantenuta sempre a temperatura molto fresca, quindi possibilmente in frigorifero fino a quando non la si utilizza. questo caso ho scelto di decorare la torta con degli spuntoni ovali procediamo ora a ultimare la decorazione della nostra torta con le fragole le more e i mirtilli tagliando a spicchi le fragole facciamo un motivo a ventaglio ovviamente in questa fase la fantasia di ciascuno la fa da padroni, Beh, siamo liberi di decorare come meglio ci aggrada la torta. In questo caso la mia scelta è caduta sui frutti di bosco e sulle fragole per rendere omaggio alla stagione e per dare più freschezza alla torta, ma siamo liberi di utilizzare anche scaglie di cioccolato e quant'altro, ovviamente cercando sempre di fare attenzione agli abbinamenti. Decoriamo anche i bordi con le fragole utilizzando un motivo differente e cerchiamo di non lasciare spazi vuoti ma neanche rendere troppo pesante la decorazione. Con la gelatina che ci è rimasta e l'aggiunta di un po' di crema pasticcera possiamo ottenere una crema pasticcera al gusto fragola per dare un ulteriore tocco di colore e una gradazione diversa alla nostra torta e quindi ottenere una tenue colorazione rosa. Riempiamo il nostro sac à poche con la crema alle fragole e andiamo a Decorare con dei semplici spuntoni ancora il centro della torta Successivamente completeremo con un'ulteriore fila di mirtilli A completamento della nostra corona centrale i frutti di bosco freschi, così come le fragole, essendo dei frutti aciduli, non hanno bisogno di essere gelatinati in quanto non si ossidano e quindi possiamo lasciarli al naturale sulle torte. L'importante è che la conservazione della torta sia fatta in frigorifero. Grazie dell'attenzione.